Non frequentissimo su roccia, soprattutto sui gradi medio-bassi, ma fondamentale sull'allenamento indoor e in artificiale. Ti voglio parlare del cambio piede. Il cambio piede, come tutti i movimenti dell'arrampicata, dobbiamo fare in modo di eseguirli gestendo gli assi primari. In questo caso il cambio piede, diciamo teoricamente, dovrebbe essere eseguito in modo tale da non, da da non spostare e alterare i preesistenti. Quindi se tu hai una posizione, devi mantenere quella posizione con gli assi, cambiare il piede senza alterare gli assi. Quindi è muoversi senza muoversi, che vuol dire in realtà muoversi senza spostare il peso. Andiamo a vedere... Prima cosa, scegliere un piede piccolo, molto piccolo. Perché? Perché è lì riusciamo a capire se effettivamente è valida o non è valida quella tecnica. Perché su prese grosse per le mani e prese grosse per i piedi, qualsiasi cosa tu possa fare andrà sempre bene non te ne rendi conto se è funzionale o no all'inizio allora, all si inizia con una presa piccola del piede poi vedrai che anche con le prese piccole mani e piede, vedrai che sono funzionali queste cose però intanto ora facciamo prese medie delle mani e prese piccole del piede così tu impari il gesto allora due prese medie delle mani eccole qua presa del piede questa è piccola ok metto ovviamente Punto il piede, eccolo qua. Infilo il tallone, infilo il tallone, metto la punta sulla punta. Poi il peso sta sul piede destro, quindi è il piede destro che spinge e leva il peso verso l'alto, oh, e quell'altro va in sostituzione. Allora il piede sotto ha il peso. Quindi io devo creare, devo sfruttare, generare e sfruttare un'inerzia che mi permette poi di di avere un punto morto, cioè un'inerzia, tipo quando salto, ok, in un momento sto, io imprimo l'accelerazione, un ho un'inerzia, potenziale, accelerazione, inerzia, io sfrutto quell'inerzia per fare il cambio di piede, ok, quindi il potenziale è abbassare il tallone, elevo il tallone, ho un'inerzia che mi si stacca il piede e poi va in sostituzione quell'altro, ovviamente non devi farlo eccessivo perché sennò no confondi. Molto importante questo, prima cosa, generare inerzia. Seconda cosa, perché infilare il tallone? Per non andare ad alterare l'asse del bacino, ok? Se io dovessi fare questo va in rotazione, io invece con, mettendo così, entrando con il tallone non, non, non altero l'asse del bacino. Se dovessi metterla invece in laterale, il bacino va in rotazione e quindi mi, mi leverebbe le mani. Questo ovviamente non te ne accorgi, con prese buone, con prese piccole, vedrai che. Ecco, con due prese da 0,5 in legno, vedi che non te lo potrai mai fare una cosa del genere. Quindi il test, ecco, in questo caso è il connubio vincente: presa piccola il piede, prese piccole le mani, legno. Così capisci che ti parte subito come va in rotazione il bacino. Ok, questo per quanto riguarda la versione con il piede basso. Se il piede più alto è anche un pochettino più buono, c'è l'accoppiamento dei piedi. Te lo faccio vedere. Prendiamo un piede più in alto, io mi ritrovo così. Ovviamente non posso elevarmi, se no mi vado a scalzare le mani. rimango basso e quindi accoppio i piedi in questa posizione. molto lavoro di caviglia quindi è questo questo qui un piede arrivo l'altro e questo lo levo. in sequenza vanno a metto questo metto un piede metto un piede prendo la presa vado all'altra presa cambio il piede ecco qua se il piede è più alto uno due prendo qua, cambio il piede vedete linearità del movimento ho fatto anche un altro video su questo concetto della linearità del movimento è importante che non è che una volta che tu vedi il video subito andrai a provare il movimento ti verrà perfetto non sarà così per il semplice fatto che la tecnica rende il movimento più complesso ok quindi il movimento è più difficile, ma ti permetterà di risparmiare energia in futuro. Cioè, quando hai compreso la tecnica, quindi quando riesci a mettere in atto al meglio, in realtà riuscirai a ridurre notevolmente l'energia che tu utilizzi nell'arrampicare o nel muoversi. In questa maniera tu stai lavorando sulla tua resistenza. Quindi risparmiando energia a te ci avrai sempre... Come si dice in economia, il primo guadagno sta nel risparmio, è uguale nell'arrampicata. Quindi se tu nel, nei movimenti riesci a risparmiare più energia possibile, ti avanzerà dell'energia per i passaggi successivi. Spero ti sia piaciuto, ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao.